Io non protesto per me, perché sono poca cosa, ma mi metto a gridare perché le pene di chi patisce non devono finire sottoterra. Qui si protesta perché nei campi ci sia più semenze e più grano, e ogni povero abbia il suo letto e il suo tramonto sereno. Così come stanno le cose mi danno dolore, potessi cambiarle. Ma cercherò di aiutarle al ritmo di una canzone mi frullano sul capo dei sogni come colombe e il mio pensiero si impegna a marchiare questa vergogna